Vediamo se avete capito tutti. Sì, avete capito. Perfetto. Queste erano le misurazioni antiche. Ma anche vi connetteranno immediatamente la scatola, diciamo, la cassetta, con voi. E quindi con la vostra energia. Per connettere qualcosa con la vostra energia, createla con le dimensioni del corpo. Il fondo della scatola. Dovrà essere, quindi, una spanna di lunghezza, perché praticamente, ora non ve l'avevo detto prima, però quello lì, con i dodici pezzetti, è il vostro righello, in pratica. Allora, una spanna di lunghezza, otto dita di larghezza. Avete un compensato, no? A tavoletta di compensato. Lo spessore deve essere mezzo dito. Ecco perché prima vi ho detto, guardate, che potreste anche prendere la dimensione del mezzo dito. Però, prima di farvi ammattì, io vi ho scritto un po' degli esempi. È chiaro che, perché ve l'ho scritto? Perché quando andate a comprare il compensato, le tavolette di compensato, ci hanno delle dimensioni standard per lo spessore. Non è che potete di 6,32 di spessore, non ve lo fanno. Quindi, le cose che più si avvicinano, vi ho fatto qualche calcolo fin qua, se la vostra spanna è di 20, ad esempio, come di solito succede, allora sarà 8 lo spessore, 8 mm, eh? lo spessore che richiederete. Ok? Il mezzo dito, nel, nel libro c'era scritto mezzo dito, però... Eh, sono i miei appunti vecchi cioè praticamente io poi lo sapete l'appunti l'ho sempre presi così come registratore ta -ta, proprio fino alla virgola però poi perché si prendono così gli appunti da un grimorio antico non si cambia mai nulla se fanno un errore si fa l'errore se c'è due punti si mette due punti se c'è una macchia si scrive cioè si cerca di fare una macchia e mi è insegnato così comunque eh, se c'è una lettera un po' grassetto si rifà in grassetto ugualmente allora, eh, questo qui è un esempio, quindi se, se avete una mano grande e la spanna è di 23 centimetri, allora lo spessore, stiamo parlando, sarà di uh, un centimetro. Qui, uh, quindi mi raccomando, il fondo lo chiederete un, non è che direte una spanna, direte, per esempio, uh, 20,4 centimetri. 20,4 centimetri e gli direte lo spessore 8 mm. Scrivetemi se vi è chiaro. Cioè, la dimensione è giusta, ok? Scrivetemi se vi è chiaro il discorso. Se avete capito. Sì. Perfetto. Ottimo. Poi, quindi... Ah, sì, ve l'ho scritto, vedi, vi ho messo tutto qui che appena tocco salta tutto, di sicuro, perché ve l'ho proprio creato piano piano. Allora, correggo il tiro. È vero che deve essere una spanna, però dovete aggiungere, e come parliamo del fondo, chi yeah. è? La mia spanna a memoria era 24-25. Mi sembra un po' tantino, eh, 24-25. Comunque te la rifai sul foglio e misurerai esattamente il discorso. Però altrimenti vai anche... Qui c'è 10, 23-10, 24 sarà sempre 10, capito? Se hai 25 vai a 11. Però gli 11 non so se c'è uno spessore. Oh, non so. Allora, ascoltatemi, questo è molto importante. Quando, quando chiedete le dimensioni al falegname, insomma, a chi vi dà poi il compensato, non dovrete chiedere esattamente una spanna per otto dita. Dovete aggiungere lo spessore. Allora, guarda, la vedete la mia freccetta se la muovo? Se io muovo la freccia così, la vedete? Sì. Allora, vedete? Questo tratteggiato, questo tratteggiato è una spanna. Ok però siccome c'ha lo spessore lo spessore che sarà il suo, aggiungete lo spessore qui a destra e qui a sinistra. Ecco perché io qui, io qui vi ho dato le dimensioni effettive, cioè una spanna più due volte lo spessore, e di qua 8 dita più due volte lo spessore, quindi mettiamo che lo spessore è 8 mm, capito? Qui farete una spanna più 16 mm, qui 8 dita più 16 mm, va bene? Ecco perché era importante sapere quanto vi misura un dito e quanto vi misura una spanna. Del mezzo dito non importa, perché comunque vi ho messo la tabella qui, che è abbastanza valida, poi anche perché dovete prendere quelli abbastanza standard di spessore, ma un dito quanto vi misura e una spanna, sì, questo come abbiamo visto prima, prendetevelo. Però mi raccomando, quando poi lo chiedete davvero, non chiedete una spanna per 8, ovviamente vi prendono in giro, nel senso, non chiedete per esempio 20,4 no? per um, 14, no, aggiungete anche due volte lo spessore laddove ve l'ho scritto. Vi ho fatto comunque anche il disegnino. Questo quadratino che vi ho messo tratteggiato sarebbe proprio lui, ma gli serve anche lo spessore perché voi dovete andare a fare una scatola. Eh? Allora, stiamo parlando del pezzo frontale. Cioè, frontale davanti, diciamo, che sarà uguale a quello poi in fondo, dietro. Mm? Abbiamo fatto il fondo e poi anche il coperchio, eh? anche quello sopra ci avrà le stesse dimensioni, però, se mai ve lo dico dopo, quelle, quelle frontali, cioè davanti a voi e in fondo. Una spanna di lunghezza, ovviamente, perché poi questa qua, dove andrà incollata questa qui, sul fondo, no? Quindi una spanna, poi la vedete, la, va incollata qui, giusto? Qui? Qui c'è il frontale e qui c'è dietro, ma tanto dopo vi ho messo un disegno perché capisco che a volte non si capisce. Um, ah, non fate mai foto o video ai vostri oggetti rituali eh? quando sono consacrati e tutto proprio perché a, <ride> no, perché a volte eh, vedete vi ho detto no uh, custodisci il segreto di questa operazione cioè che io lo mette su Facebook o su YouTube no eh cioè, togliete immediatamente il potere e l'offerta in questa maniera qua eh? ok ecco perché non vi ho potuto fare la foto direttamente alla mia, capito? Non si fotografano gli oggetti che sono pieni di magia e neanche ci si fa i, i, i video o... o, o con, bene? Solo quelli che si può, allora sì, ma se sono proprio consacrati, capito? No, non si possono fotografare. Allora, mh, va bene? Avete capito? Una spanna di lunghezza e mezza spanna, praticamente, eh? Il, lo spessore solo qui dove ve l'ho messo eh, qui ci ho messo... ci ho messo la riga qui e qui per farvi capire che qui ci va aggiunto lo spessore quindi praticamente vedete ve l'ho scritto la lunghezza diciamo è una spanna più due lo spessore ma l'altezza è solo mezza spanna senza spessore né nulla parliamo invece dei lati i lati sono Mezza spanna senza spessore. I lati sono senza spessore. Quindi praticamente loro poi andranno inseriti negli altri pezzi. Queste sono dimensioni. Mezza spanna per 8 dita. Um... Sì, intanto ve li faccio vedere così. Almeno ci si capisce. Ve li ho messi tutti a modino. Allora, il fondo, vedete, ho preso proprio l'immaginetta. Ho, fatto... ho lavorato eh. Il, però così lo capite. Ecco. Questo intendo frontale, questo intendo dietro, eh? questo intendo laterale. Vi è più chiaro così? Scrivetemi: eh? vi è più chiaro visto così? Datemi, eh, datemi un feedback vostro, se, se vi è più chiaro oppure ancora non avete capito. Ah, ok, sì, perfetto, perfetto, ottimo. Quindi, eh, allora, un'ultima cosa. Il sopra. Il sopra, praticamente il... Sì, la parte sopra, no? Il fondo, il sopra. Il sopra ha le stesse dimensioni del fondo, però io vi consiglio qui di fare lo spessore di questo sopra un po' più spesso, un po' più... potete farlo uguale, eh? uguale al fondo, oppure ve lo prendete un po' più alto, un po' più altino, perché il sopra è più, è più bello, ecco, un po' più alto, di spessore, eh, dico, parlo solo dello spessore. Quindi vi consiglio... allora, qui, chiariamoci un attimino, eh, su quello che ho detto. Qui le dimensioni rimangono identiche, quindi una spanna per due spessore sarebbe lui, è eh, Lo spessore. Se per esempio ce l'avete da 20, stiamo parlando di più 16 mm, eh? Va bene? Chiaro, eh? Qui stiamo parlando più 16 mm, qui stiamo parlando più 16 mm. Però... Lo spessore di lui, quindi non... è strano, però non quello, eh? qui sempre 16, se no non vi torna più nulla con la scatola, ma il suo di spessore può essere anche di 30, per esempio, o 20, 25. Però qui non mettete 25 per 2, va bene? È importante questa cosa. Scrivetemi se avete afferrato il discorso, per favore. Qui lo spessore è quello di tutti gli altri. Però, dico, in particolare, lui non è il fondo, in realtà. Eh, vedi, qualcosa ho sbagliato. Lui non è il fondo, è il coperchio. Lui, quello che si muove, è il coperchio, va bene? Il coperchio. Avete capito cosa voglio dire? Cioè, qui la dimensione di spessore 2 persi intende lo spessore che abbiamo usato finora. Però il suo spessore potrebbe essere anche di 25, di 30... Fatelo un po' più consistente, no? Un coperchio, l'avete visto come è fatto un coperchio? Lo aprite, è un po' più pesante. Mentre un fondo, no. Ok? Andiamo avanti. Queste sono le dimensioni effettive. Cosa importante? La costruzione della cassetta fa parte integrante del rituale. Infatti ora vi spiegherò come si trovano gli oggetti, come si comprano, eccetera. Deve essere fatta con la massima cura. Dall'altro lato, però, non importa la perfezione estetica. Dovete solo avere la pienezza proprio di soddisfazione che quello che avete fatto è un lavoro ad arte. Ok? Se ci, lascia, se ci sono delle piccole imperfezioni, va bene. Non deve essere perfetto. Però dovete sentire che è ad arte. E mentre lo fate, ci dovete lavorare. Questo vostro lavoro è già all'inizio del rituale. Veramente già quando andate a comprare le cose, è già l'inizio del rituale. Procediamo. Quindi, mi raccomando, non lo prendete, faccio il lavoro e poi semmai il dito. Il lavoro si fa in una certa maniera, con calma, tanto ora vi spiego tutto. I chiodi. Ah, ecco, vedete una scatola, qui vi ho messo un esempio, no? Potete farla così, magari avrete le pareti di compensato invece che queste che non so di cosa sono, però ve l'ho proprio voluta mettere per esempio. Se la fate così è perfetta, è semplice in realtà, no? Allora, ascoltate, i chiodi che voi metterete nella scatola devono essere di ottone e senza testina. Ho cercato qui in alto di mettervi un esempio video, senza la testina, la capocchia. Il numero di chiodi deve essere 22 così disposto 6 sulla faccia davanti che è questa questi pallini che vedete 3 e 3 ok quando si parlava delle facce si diceva faccia davanti faccia dietro e le due laterali vi ricordate eh, ora avete un pochino più chiaro il discorso guardate vi faccio vedere vedete Fraccia davanti, faccia dietro e due facce laterali. E qua si vedono, no? Mi raccomando, 6 sulla faccia davanti, 6 sulla faccia dietro, alla stessa maniera che vedete qua, e 10 sul fondo. Quindi 3 qui, 2 qui, 3 dietro, 2 nell'altro lato. Scrivetemi se avete capito la disposizione dei chiodi. Non ne potete usare 20, non ne potete usare 25, devono essere 22. Scrivetemi se avete capito bene la disposizione, se sono stato bravo con queste frecce, oppure no. Perché non è che... Cioè, io me le capisco, no? <ride> io me le capisco, ovviamente, però è chiaro che mi devo accertare che si capisca. Sì, molto chiaro, ok. No, il coperchio, come vedi, non ha chiodi. Vedi? Non ce l'ha chiodi. Sì, chiaro, chiaro, perfetto. Sì, è proprio lavoro da maestro. No, non è, sì, è... Cioè, dovete solo essere felici del vostro lavoro, non dovete farlo perfetto. Va bene? Però è essenziale che lo fate con le vostre mani. Capito? Perché già il lavoro è la prima offerta che voi fate. Vi ricordate i soldi come si fanno? Lavorando, cioè dovete fare un lavoro. Tutto è per armonizzarvi con la giusta forza che voi andate a chiamare, anche se alcune cose magari mi dimentico di dirvele, ah, sembrava una cerniera con chiodi. Sì, è una cerniera con chiodi, infatti, io sto parlando adesso dei chiodi per sigillare la scatola, cioè per unire i pezzi. Dovete capire che anche unire i pezzi per la prima volta. È un atto importantissimo, un atto magico a tutti gli effetti. Riguardo, come mi dicevi tu, alle cerniere, abbiamo giustamente le due cerniere che potete mettere e una serratura, no? una serraturina per aprirla, per chiuderla. No? I chiodi usati per le cerniere e chiusure non vengono considerati come numero esoterico. Quindi, prima di tutto le cerniere, io ve ne ho messe due, ma ci sono anche di altri tipi, e potete mettere di qualsiasi tipo vi pare e i chiodi che voi ci piantate ehm, per le cerniere per queste cose qua come ho scritto qui non contano nel numero dei 22 va bene quindi in questo caso sono 3, 3, però possono essere anche 10 non importa queste non contano e vedete come dà la figura, unirete, mi raccomando unitelo bene perché non deve rimanere eh, spazio. Per... Allora, ascoltatemi bene. L'importante di guardare tutte le nostre bellissime dimensioni, sono le dimensioni dentro la scatola. Perché fatta in questo modo qua, come io vi ho scritto con esattezza, voi avrete le vostre dimensioni del corpo, cioè della vostra spanna, del vostro dito, eccetera, esattamente all'interno della scatola. Perché questo mezzo in più va via con questo, questo qui non c'è e infatti va via con questo, questo va via con questo, qui non c'è nulla in più e infatti prende tutti, non rimane niente in più. L'interno deve essere molto preciso, proprio aderente. Ecco che l'unica cosa, state attenti con queste cerniere, è che non vi si alzi il coperchio in modo che quando è chiuso vi rimane un po' alzato, vi rimane un po' sollevato. Ecco, eh, chi è che c'ha il microfono? No. In quei casi lì non andrebbe bene se vi rimane alzato il coperchio, perché quando, quando la scatola è chiusa deve essere proprio con le dimensioni giuste le vostre dentro scrivetemi per favore se vi è tutto chiaro quello che abbiamo detto oppure no così guardiamo se abbiamo capito apro la chat allora mm -hmm. Tutto chiaro? Perfetto, ottimo, tutto chiaro, grazie, tutto chiaro, chiaro, chiaro, ok, ok, ok. Per le cerniere va bene se faccio delle tacche? Bravo, esatto, infatti per queste cerniere qua, qui ci dovete fare un po' delle tacche, in modo che sprofondi un po', bravissimo, e quando poi si chiude, e quando poi si chiude, questo è aderente. Bravissimo, sì, potete fare assolutamente delle tacche, anzi, con questo dovete fare delle tacche nel legno, in modo che non vi rimanga quando è chiusa lo spessore bravo grazie per averlo detto è giusto se no prendete quelle altre cerniere a l che ci sono e allora potete farlo dall'esterno addirittura ci sono delle cerniere a l che le mettete dall'esterno invece che dall'interno addirittura potete usare anche quelle guardate un po' voi eh? indagate un po' Qui vi ho messo altri esempi di serrature, perché naturalmente per le serrature è la stessa cosa alla fin fine. Ok, uh, possiamo andare avanti? Scrivetemi per favore. Vedete, ne, nella magia bisogna seguire le istruzioni precise, e però poi l'effetto è fulmineo, perché qui cioè, è, è già iniziato il rituale quando siete nella costruzione. Perfetto, posso andare avanti. Allora, decorazioni della scatola. Prima di tutto... Sì, decorazioni. Prima di tutto sappiate che la decorazione della scatola è facoltativa. Ok? Quindi potete anche lasciarla così com'è, muore nessuno. Però, se decidete di decorarla, tutto, tutta la decorazione che voi ci fate, Va fatta prima del montaggio con i chiodi. Ecco perché vi dicevo: questa qui, un'operazione che si chiama sigillazione della scatola, è molto importante magicamente. E quando voi avete fatto questa, la sigillazione con i, con i chiodi, non è che poi vi mettete a verniciare la scatola, ok? Quindi se la volete verniciare, verniciate le singole parti prima di montarle poi con i chiodi. La chiodatura, inchiodarla, deve essere l'ultima cosa che fate. Quindi tutto il resto. Si può usare una vernice laccata, il colore di base deve essere però bianco, collegato a mercurio, perché comunque l'operazione che noi andiamo a fare è sotto la tutela di mercurio, lo scambio del denaro. Bianco e decorazioni... Eh, qui ho sbagliato. Non so perché non me lo corregge. Un tempo correggeva automaticamente, ora si vede se è stancato. Allora, sì, perché io glielo levavo sempre, no? Quello correggeva, io facevo ignora tutto, no? Ignora tutto, perché mettevo tutti i nomi, arabo, e quello correggeva tutto. E invece dicevo ignora, ignora. Alla fine ignora davvero, ora non, non mi corregge più nulla. Boh. <ride> allora, eh, va bene? Potete verniciarlo. Decorazioni. Allora, io siccome poi non avevo voglia e poi non sapevo come andare a cercare tutto, vi ho messo quelle che ho io disegnate eh, su, sui miei appunti, vedete? Queste sono alcune decorazioni che potete usare um, per la scatola, per la vostra, come l'ho chiamata, cassetta, no? Scatola, cassetta. Allora, vedete, mercurio io lo userei sicuramente, poi c'è la spiga di grano, ok? Questo anche è bellissimo. Che è il corno no? della fortuna con le monete proprio che, che circolano no? che escono eh, si vanno simboli runici eh, simboli maya, i, i due pesci no? I simboli indù, i fiori il quadrifoglio moneta va bene questi sono i simboli ottimi se ne avete altri le potete tranquillamente mettere Un'altra cosa... Scrivetemi se vi è chiaro tutto, per favore, perché adesso proced procediamo. Scrivetemi se avete delle domande o se, o se è tutto chiaro. Bene andare per ordine. Chiarissimo. Ok, perfetto. Detto questo... Allora, um, quello lo facciamo dopo, semmai. Sì, lo facciamo dopo, ve lo faccio vedere dopo. Allora, ascoltate bene questo, perché procedia procediamo, vedete, non siamo più con gli alberi, però procediamo con le regole ritualistiche nella magia dell'offerta. E imparatele molto bene perché sono essenziali. Siamo alla 6. La raccolta e acquisto del materiale fa parte del rituale quindi esci di casa esclusivamente per questo e non fare altre cose niente deve distrarti nel cammino quindi per esempio se vai a comprare se andate a comprare il compensato non è che prima passate dall'ipercop perché vi mancava una cosa, un prosciutto e poi allora andate dove dovevate andare. Oppure andate dopo domani perché proprio tanto ci passate di vicino. Mai. Non si fa mai che si dice, si ah no, aspetta, vado domani, tanto ci devo passare. No. Quando si lavora con gli spiriti, si va sempre, cioè con le forze, si va sempre in un modo preciso. Perché l'informazione che tu emani deve essere precisa. Fin dal primo gesto. Quindi, quando te esci di casa è per quello, per comprare quello. Dopodiché te ne ritorni a casa. Poi, se devi andare fare spesa, ci vai dopo. Chiaro? Molto importante questo aspetto. E vale sempre per tutti i discorsi della magia dell'offerta. Devo andare a fare un'offerta nel bosco per motivi miei? Io vado apposta per fare l'offerta. Addirittura. Se trovate qualcuno che vi saluta, non lo salutate, perché può essere un test dei spiriti che guardano la vostra forza. Non ve ne fregate, non salutate nessuno e venitevene via a casa. Um, niente deve distrarti, cioè non cambiate direzione, non andate... ok, altrimenti è già tutto andato. Paga in contanti. Se è possibile, non accettare alcuno sconto, non discutere mai sul prezzo e lascia il resto come mancia. Chiaro? Anche questo è essenziale. Tutte le magie dell'offerta. Quindi, mai, mai, mai, ma soprattutto se è proprio cretini, però, soprattutto se guarda il denaro, ma comunque neanche in altri casi, quello dice costa 90, oh dai, 90 è un po' troppo, mettimelo 70, mettimelo 85, mai. Mai vedere due oggetti e dice, questo è bello, questo un po' meno bello, però c'è lo sconto 50%, eh, scelgo questo, mai. Ricordatevi ogni cosa che utilizzate per costruire, in questo caso la vostra cassetta, si impregnerà di informazioni. È tutto molto sensibile. È tutto in ascolto. Le forze vi ascoltano già da prima che voi costruiate la cassetta e che sanno qual è la vostra intenzione. Capito? Quindi, se voi prendete una roba che costava meno di quell'altra l'avete scelta perché costa meno, dentro quella roba c'è l'informazione che costa meno. L'invisibile vede la realtà di voi. Siamo nel mondo delle informazioni, nel mondo sottile. E le, le forze vivono lì, vedono la verità di voi. Se voi avete preso una cosa proprio perché costava meno, intendo le cose per i rituali, eh? Non nella vita. Le cose per i rituali, capito? Quell'informazione lì è marchiata su quell'oggetto e le forze dell'invisibile la vedono. Capito? Il resto si lascia come mancia. Perché io pago per qualcosa, non devo poi riprendere. Lo lascio alla persona, se non posso, lo lascio fuori dalla porta del negozio. Oppure lo do a un povero che trovo più strada. Se io do l'informazione che spendo 37 euro, cioè spendo, per poi non posso anche prendere. Posso in realtà, però si fa così, il resto non si prende. Una volta tornato a casa, raduna tutto il materiale in uno spazio specifico e non lo toccare fino a quando non inizi il lavoro. Addirittura bisognerebbe comprare nuovi per questa scatola, intendo, i chiodi, il righello che usi, la carta, il foglio di carta, il pennarello con cui scriverai la spanna, il martello, le squadre, non è che è una grande spesa, 20 euro credo. Però dovete capire che se voi smartellate quel chiodo con un martello che ha fatto altre mille cose prima. È sempre un'informazione che voi date. Se voi usate i chiodi che vi sono avanzati, state usando un avanzo. E questo va contro le regole della magia delle offerte: la prima regola. Tutto chiaro? Perfetto. E quindi questo faceva parte della sesta regola, no? La raccolta e acquisto fa parte del rituale. Ve l'ho voluta sviscerare, perché queste sono cose che per me sono scontate, ma magari non lo sono. Ok? Questo faceva parte tutto della sé. La sette, ovviamente io ve l'ho messa, però quando inizierai il lavoro non devi essere disturbato e non ti interrompere fino a quando non lo hai terminato, ma questo è tutto chiaro quando voi capite che lo stesso lavoro che fate per la scatola è parte del rituale, la stessa raccolta del materiale è parte del rituale, quindi quando avete raccolto le cose le martello, riguelle, squadre, cioè mettete tutto da una parte e quando poi siete pronti anche con le tavolette ovviamente no di compensato che comprerete allora eh, siete a posto ok un'altra cosa a parte le decorazioni che sono carine però per la verniciatura richiede tempo per asciugare sì va benissimo la lasci lì ad asciugare, insieme a questi oggetti che lasci lì, il giorno dopo prosegui. Capito? Non c'è premura, c'è solo precisione e sacralità. Allora, a parte questi oggetti che sono carini e bellini, e qui sinceramente poteva essere aperta a tutti, eccetera. Ho usato un po' di più, perché tanto io le cose o ve le dico fino in fondo, oppure non le dico, sto zitto, e, e come faccio per la maggior parte delle cose e si, si vive lo stesso, no? Allora, voi, sopra la scatola, se volete fare un'operazione magica, così come fa un mago, ci metterete un talismano.